state facendo ancora colazione dobbiamo uscire Vane mi servono ancora le ultime cosine per Natale fra sei giorni è Natale e io sono indietro con i regali ai nonni per favore se ti prepari usciamo adesso lo dico anche ad Anastasia ok? ok va bene cosa stai facendo dentro ah. l'albero di Natale te? No, che ha spento le luci. Il guardalo, guardalo. Guardate, ragazzi. Questo gatto è tremendo. E vedete? Spegne la luce perché tocca la presa, è anche pericoloso perché rischia di prendere la corrente. Ma del ma resto cosa possiamo facendo. fare? Cosa sta facendo? Te la comanda per accendere le luci, guardalo. Oh. <ride> ti ha fatto un agguato! Vuole giocare con te. Ma lo sai, Anastasia. Che gli abbiamo preso un regalino anche a Gasper per Natale E poi lo vediamo insieme, ok? Io, eh? Eh? E so io Eh sì, eh? Non diciamo niente, è una sorpresa, poi lo facciamo vedere, va bene? Senti, amore, la mamma deve comprare due cosine ancora per Natale Mancano pochissimi giorni e oggi è sabato L'unico giorno che possiamo uscire tutti insieme Andiamo a prepararci così usciamo? Sì Dai bene siete vestite ok andiamo per favore mi sta chiudendo il tabacchino è una cosa urgentissima da prendere No, mm. andiamo cos'è questo rumore Ani Ani guardami devo andare dobbiamo andare perché sono quasi le 12 e mezza e sta per chiudere il tabacchino e ho bisogno urgentemente di comprare una cosa prima che chiuda ok mettiti il cappotto finalmente ragazzi siamo riusciti a salire in macchina Oggi è sabato e sabato prossimo è noi... Che giorno è sabato prossimo? È il la... Eh sì, sabato prossimo... Dove sei? Va, va. Ani. Ciao! Sabato prossimo ragazzi è la vigilia di Natale si iniziano con i cenoni, con i pranzi, con che, tu... sta eh, no, no. che sta dicendo? C'è la befana! Eh, la befana? Che sta dicendo? C'è pa! Eh no ragazzi Tra poco è Natale, tra pochissimi giorni è Natale Ragazzi avete deciso, avete scelto quale regalo volete ricevere da Babbo Natale Scrivetecelo nei commenti carino ma soprattutto voi avete fatto i regalini di Natale e avete finito di fare tutte le commissioni che ci sono per Natale di solito ci si riduce all'ultimo giorno che manca sempre qualcosa allora andiamo a prendere queste ultime cosine visto che stasera dobbiamo andare fuori a cena con la dita di papà volete farvi un bel bagnetto caldo? eh? dai va bene allora Ah, meno male Wow Che bello <ride> Ok Anastasia dopo facciamo un bel bagnetto caldo? Sì, Dai, va bene a dopo ragazzi Prima spesuccia fatta ho fatto alcuni acquisti, sono qua ah, dentro. Sì. Anastasia si è riuscita a trovare una cosa che non, non vedevo e che volevo assolutamente. Però che eh, io. Io. Ah. Cioè, io l'ho guardata, Tu l'hai guardata. Hai trasmesso il pensiero ad Anastasia che mi ha detto, mamma, eccolo qua. Adesso bimbe, ma la vediamo! Yeah! Che è qua, attaccato, andiamo a mangiare? Quanta gente c'è oggi al Burger King? Eh? C'è il mondo, vero? Eh? Non prende qua dentro, no. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ordinato direttamente al banco, perché altrimenti non avevamo neanche un, un, una, un posto libero per ordinare online. E aspettiamo di fare la pappa, mi è venuta fame? Buon appetito! È arrivato tutto? A few later. Ok, siamo tornati a casa. Tu stai già mangiando un gelatino, giusto perché abbiamo mangiato poco. Hai mangiato bene il Burger King? Eh? Sì, Google stava ripetendo quello che stavi dicendo te. Ah, ecco. Quante coccole che si prende Gasper da Vanessa Allora Vanessa dobbiamo fare il bagnetto Perché stasera siamo fuori a cena con la ditta E quindi vi dovete lavare Anche i capelli eh? Va bene Dai fra poco prepariamo tutto l'occorrente E la vasca da bagno Tra pochi minuti prepariamo tutto ok? ragazzi Ho fatto godere i due palline il gatto Eh, Il gatto gioca con il nostro albero E eh, del resto è un gatto. È inutile che ti nascondi perché si è fatto tardissimo. Fuori, ragazzi, c'è una nebbia spaventosa e noi dobbiamo andare fuori a cena. Non so come faremo, Vanessa e Anastasia, a fare il bagnetto. Ti do un compito a te, Vanessa: vai in bagno e riempi la vasca da bagno, ok? Va bene. Dai, tu invece scegli già i vestitini da mettere per stasera, va Vedi bene? Ragazzi, ragazzi. Cosa guardiamo? Posso Io così vuoi l'abitino? Fa freddino. Ma io così. Ah ma fa freddo amore. Ma fa freddissimo. Fa caldo. Dentro. Sì, è vero hai ragione. Va bene vieni così. Sì. Vediamo. Aspettate. Prima metto qua che se no mi faccio male, perché qua ti prendo. E non mi sembra il caso di farsi male a una settimana da Natale. Si. Madonna mia. Ma sei bravissima. Carla Fracci. Ma Anastasia dobbiamo andarci a preparare, non ti devi fare male dai, fai la brava, guardate, eh, guardate, guardate. Yeah, okay. ok, perfetto, amore vai a preparare dai, dobbiamo anche asciugare i capelli e tutta la trafila dai. Sono felicissima perché tra poco è Natale e sono curiosa di quale regalo Babbo Natale mi porterà. E voi che regalo avete chiesto Babbo Natale? Scrivetelo nei commenti. La fascia dei capelli sarà qua. Vabbè, non c'è! Oh! Che male! Allora, Ani, ho mandato Vanessa a preparare la vasca da bagno. Eh, tu hai deciso cosa mettere per stasera? Sì il vestito verde Vuoi metterti il vestito anche se fuori fa un po' troppo freddo? Beh è un vestito caldo Guarda che poi lì al ristorante fa caldo eh Vabbè Ok Allora adesso andiamo a preparare i vestitini E facciamo il bagnetto Allora amore vai dentro l'armadio e prendi la borsetta verde Perché io ti ho tirato fuori il tuo abitino verde No l'armadio di là amore No Anastasia Di là <ride> Bravissima dai, adesso andiamo a vedere Vanessa a che punto è Così facciamo questo bagnetto che tra poco si esce Non ho tutta questa voglia di uscire stasera perché c'è troppa nebbia E a me non piace uscire quando c'è la nebbia Ah, Vane Vani, ascolta! Sì. Oh no! Ma ancora tu? Sì, perché? Non mi volevi? No, sinceramente preferivo non vederti mai più Ascoltami, ascoltami bene, dobbiamo uscire, Vanessa per favore non mi fare arrabbiare. Intanto mi chiamo mercoledì, ma perché? Se no, cosa succede? Ma cosa vuoi fare con quella spazzola? Non succede niente, succede che perdiamo la cena, tuo papà si arrabbia e io litigo con lui. Quindi, per favore, slegati le trecce. Questa serve per ucciderti, ma comunque le mie trecce non verranno mai sdregate. Anastasia vieni con me muoviti! Ma dove vai tu? Dove vai? Dove vai? Perché la segui? Dove state andando? Fermati, fermati! È ora di fare i merenda! Ma quale merenda? Dovete fare il bagno! Se fate la il merenda... Bagno... Oh, fanno solo gli sfigati il bagno io faccio la roccia! No, il bagno lo fanno le persone normali come del resto anche la doccia È estate e io Non è estate, c'è fuori una nebbia che probabilmente a te piace un casino Ma la nebbia è bellissima, è la cosa più bella del mondo Quando mai ti capita? Ma guarda, quasi tutti gli anni Però senti, allora, se ti piace così tanto, se vuoi puoi venire fuori a cena Tut con sai. noi Comunque, andiamo a fare merenda Oddio oh mio, con questa merenda, ma come posso dirle di no? Allora, ascoltami bene: mercoledì, eh, pensaci tu a questa merenda eh, leggera per Anastasia, perché mi sa che è l'unica che farà il bagnetto. Io devo andarmi a preparare perché sono veramente stufa di questa situazione e quindi torno tra poco, ok? Va bene, va bene, attacchi. bere una cosa buonissima, che cosa? Messo te, si, sì, si sì, proprio un te. Ma questo è il vino, non è stato esatto. Ma io non posso be bere il vino, sono ancora una bambina. Ma questo è il vino speciale per i bambini. C'è scritto. Bene, io tutto mi raccomando è ok Bene. è buono vero è buonissimo guarda c'è di che Cosa fai? fai ah. su su, A, su, A, ancora A, non mi Fai A, Buonissimo, Per i bambini. Mamma mia ragazzi che noia è tornata mercoledì Vanessa si è trasformata di nuovo in mercoledì Si crede mercoledì ma io veramente non so più come fare Adesso vado a vedere che cosa stanno combinando Perché siamo in super ritardo Bambine Ma cosa ti succede Anastasia? Ho il vino Non ho capito cosa? Ho so bevuto vino Hai bevuto il vino? oh mio dio ma cosa hai fatto scusa hai dato il vino da bere alla bambina è per bambini gli hai dato il vino da bere non è per bambini non esiste un vino per bambini il vino è e per questo adulti è questo che cosa contiene alcol e l'alcol ai bambini fa stare molto male e anche agli adulti oh. Anastasia cosa ti senti eh. Cosa ti senti Anastasia? Attenta a non cadere, ma tu sei ubriaca, sei ubriaca persa. Come facciamo a uscire? Adesso sai che ti devo portare in ospedale. Cosa c'è Ani? Ti viene da vomitare? Eh certo, ci credo, sei ubriaca. Andiamo in bagno, ce la fai? Ce la fai, ti tengo io? Oh mio Dio, adesso questa mi vomita. Oh! Amore Come ti senti? Un pochino meglio Perché adesso che hai vomitato? Vai a sdraiarti sul divano. Sdraiati, rilassati qua un attimino che io vado a dire due cosine a quella bambina malefica. Amore, mi dispiace. Sì, sì, amore, sì. Dormi, dormi che ti passa tutto, speriamo. Eccoti, proprio a te stavo cercando, ma come ti sei permessa? Come ti sei permessa di dare da bere a mia figlia? Ma tu chi sei? Io sono mercoledì e faccio quello che mi pare, ok? Ah, ecco, ah. adesso abbiamo l'alcolizzata e la contusa, mamma, ma cosa fai? Oh, mamma, come ma. Eh, cioè, fammi capire. Hai battuto la testa? Ancora? Ma no, guarda che l'altra volta le trecce tu non ti sei nemmeno accorta di averle. Hai picchiato la testa? Tutto bene? Lo sai ti cosa? Mi ricordo solo di aver picchiato la testa, su, ma Infatti stavamo per preparare la vasca da bagno e hai picchiato la testa e sei uscita dal bagno con le trecce vestita di nero. Lo sai cosa hai fatto? No, no, tu sai cosa hai fatto? Hai fatto bere il vino a tua sorella, adesso è ubriaca, dobbiamo uscire. Do... Ciao amor. Come stai? Bene. Stai bene anche tu? Sì. Oh, ma che meraviglia. Deve essere la magia del Natale. Quindi possiamo andare a fare il bagnetto? Sì. Tu chi sei? Io sono venerdì. No. Eh, scusa, Vanessa. Ah, ecco, mi prendi anche in giro, eh, Vanessa. Dai, andiamo a fare il bagnetto Io che dobbiamo venerdata. uscire. Io sono venerdì. Ciao sono Ciao, Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.